18.000 produttori, 18.000 famiglie che fanno l'olio più buono del mondo di nuovo il campione mondiale dell'olio è di nuovo un barese è un pugliese, ha fatto l'olio più buono del mondo abbiamo delle, delle realtà che sono meravigliose ma, ma, ma, ma, ma è importantissimo la nostra linfa vitale ma stai scherzando bisogna partire da lì e sentirci a sua comunità parlavo con un investimenti ma io domani devo dare 5.000 stipendi a 5.000 euro devo licenziarci ho 32 milioni di debiti non ce la faccio a pagare gli studenti. devo inventarmi qualcosa perché devo guadagnare di più per dare i soldi, non ce la faccio io ho detto, guarda, la strategia di guadagnare di fare più profitti è finita o tu ti è di, di fare un piccolo profitto per te e il resto lo fai per gli altri. e fai un servizio per qualcosa altro. in cambio di un altro servizio che qualcuno farà per te perché questa è la nuova strategia siamo in guerra siamo in guerra siamo in guerra, siamo in guerra, Roosevelt inventi, in, in una, una specie di aiuto reciproco. O, o ci sentiamo comunità o, o andiamo per le piazze con i bastoni. È questa. La eh? Ma io sono andato, in... Beh, vado a parlare con i pescatori di Mazzara del Vallo, hanno le reti uguali ai pescatori della Svezia, della Danimarca, e là pescano il pesce grosso, loro pescano il gamberetto. Poi non possono pescare il tonno perché arrivano i giapponesi, loro per legge non possono pescarlo perché c'è il fermo biologico, c'è il via di estinzione. Poi arrivano le porta da pesca giapponesi e portano via tutto il tonno dalla Sicilia. Allora, Bisogna che ti rimetti lì e, e, e, e, e rivedi un po' perché le arance, io non sono riuscito a mangiare un'arancia siciliana, arrivano da Tunisi attraverso la Spagna, cioè bisogna, poteva andare bene negli anni 70 la globalizzazione, ci mettiamo, tu fai l'arancia, io faccio quello, le quote, ci diamo le quote, adesso dai, dobbiamo ridiscutere. Sì, se anni anni. Anni. Ci sentiamo lì? Anche lì ci possa chiederti una cosa? cosa perché tu dici di eh, aboliamo la nostra stanza io, eh, io Perché non lo trovi? Non la trovi una, una tassazione giusta, fosse, però porta comunque 24 miliardi di euro nel detto, euro. Euro. Io non. Così, Questi sono i dati. Tipo, come la, con, cosa no, tassiamo? Ma, cioè, no, come, ma, come come dire, vai a vedere, a vedere. Ma no, ma non è che tu devi tassare, la prima casa non va. È chiarissimo la prima casa è sacra. Eh, allora i soldi li porti attraverso 2, ,2 miliardi e 2 che sono stati nel nel piano finanziario di, di, di Monti per finanziare un'opera inutile, costosissima, 2 miliardi e 2 per la, pizza, la TAV che non serve sì, a niente. Se ma... vieni a Genova, vieni alla Spezia, Savona, metà del porto, metà dei contani sono vuoti. Cina e India, 3 miliardi di persone, fanno il mercato interno, non esportano più, abbiamo dei problemi, non arriva più merce, noi facciamo una TAV da 20 miliardi per fare il corridoio 5 che non esiste, esiste nella mente paranoica. Cioè, tu dici, in qualche modo si recuperano questi soldi. Ma, ma recuperi negli <ride> armamenti? compriamo due sommergibili, compriamo eh, la caccia, non trovi i soldi per la scuola, ma sono balle, sono balle, guarda, la, la politica è semplice, lasciateci andare dentro con persone normali, una mano di famiglia che ha tirato tutta la fila, sa benissimo, meglio me, me di questi finanzieri da salvo, che sono da strapparci, hey, sono paranoici, hey. sono gente che ha studiato su dei, su dei libri degli anni 70, non funzionano più. Tutto. entriamo là dentro, massima trasparenza? Io. Ma io di vorrei volete capire un'unizione, sì, perché io tutte le volte che parlo, io sono 25 anni che parlo di economia, sì. io ho girato mezzo mondo, sono andato a parlare con i tecnici di Zurigo, sì. sono andato a, a Rupertan Institute, conosco le più belle menti, ho conosciuto l'onore di conoscere so, Lester Brown, conoscere Wackernagel, quello di impronte con la gente che ha fatto fa pensiero sì. nel mondo da anni. Sì. Io nessuno ha detto che io sono un imbecille che dico delle cose, io ripeto delle cose che hanno detto, ma sì. delle persone straordinarie, sono andato a conoscere, sono andato a vedere la realtà, ah, nei Politecnici sì. di Giurigo, gli architetti design, lavorano, la politica lavora su tre parametri, come fare le cose con un terzo di energia, cioè passare da 6 kW a 2 kW, come fare le cose, la materia con metà materiali, passare da 40 tonnellate a 20 tonnellate è come lavorare 20 ore alla settimana e non 40. Lavorare, questa è la politica, fanno, fanno, piani, fanno piani siamo di 20 anni, cioè quando, quando ha ah, partito i, i 100.000 tetti fotovoltaici oh, in Italia, la Germania, è partito da 100.000 tetti, eh, eh. è lo Stato, tedesco no, ha dato no, no, i soldi, no, no. tasso zero, prima rata rimborsabile dopo tre anni, hanno lo Stato, noi non abbiamo lo Stato. Poi, tu dici l'assenza dello Stato no, che ci no, porta questo. Noi, noi abbiamo